Andiamo a vedere in maniera molto rapida eh, l'interfaccia. Si presenta, come già avevo detto prima, nel classico modo di eh, quasi tutti i programmi più comuni. Quindi abbiamo un menu, delle icone, eh, funzione e le aree di cui già eh, ti ho parlato in precedenza. In particolare il menu project è forse quello che eh, verrà utilizzato più spesso. Nel menu project è possibile andare a creare un nuovo progetto aprire dei template, eh, aprire dei progetti recenti, salvare il, il progetto e eh, andare a eh, inserire una serie di proprietà sia al software in generale sia al progetto in sé, come ad esempio le opzioni di snapping. Inoltre poi è possibile andare a creare quelli che sono i eh, layout di stampa. Un ulteriore menu interessante è quello di edit in cui man mano che noi effettuiamo delle operazioni possiamo ad esempio andare a tornare indietro, andare avanti nelle operazioni effettuate, fare le classiche operazioni di taglio di copia e incolla, o eh, ad esempio, andare poi nel momento in cui abbiamo attiva la sessione di editing, utilizzare ulteriori funzionalità come aggiungi il ring, aggiungi la parte, che sono comunque presenti qui come icone eh, funzione eh, scorciatoia all'interno qui della, della barra. Queste icone sono attivabili in questo semplicissimo modo qualora non ce le aveste praticamente voi uh, visibili basta cliccare con il tasto destro su un'area qualsiasi del, del, delle barre e andare praticamente a um, attivare o disattivare le varie uh, barre e funzioni che sono uh, attive ad esempio se disattivo questa appunto si disattiva proprio quella di cui stavamo parlando per riattivarla basta semplicemente ricliccarci sopra e si riattiva. Abbiamo poi il menu di uh, view in cui è possibile andare a attivare una serie di funzioni specifiche della visualizzazione del dato, come ad esempio la tipologia di zoom, inserire delle decorazioni all'interno qui del canvas come il grigliato, la barra di scala, il nord e uh, effettuare, ad esempio, delle operazioni di uh, statistiche sui dati vettoriali. Questo stesso uh, menu di statistica, lo statistic summary, che compare qui come barra uh, laterale, è possibile trovarlo qui all'interno del menu come icona funzione. Andando avanti abbiamo poi il menu di settings, in cui andare, è possibile andare a... Uh, impostare e settare una serie di impostazioni generali a tutto il software QGIS quindi effettuare proprio delle personalizzazioni in base ai propri gusti di alcune azioni che vengono compiute all'interno del, del software poi c'è un menu molto importante, quello relativo ai plugins in cui se andiamo a cliccare su manage e install plugins possiamo andare a vedere la lista dei plugins presenti e eh, eventualmente scaricarli e attivarli all'interno della, della, del della nostra versione di QGIS. I plugin non sono altro che degli ulteriori software che vanno a espandere le funzionalità di QGIS stesso. Poi proseguendo abbiamo il menu vettore in cui è possibile andare a ehm, scegliere tutte quelle che sono le operazioni e gli algoritmi relativi ai vettori. Stessa cosa dicesi per il menu dei eh, raster. E in più abbiamo il menu relativo ai database in cui c'è il DB Manager che eh, non vedremo in questo corso perché eh, è una, una necessità di eh, conoscenze molto molto spinte che in questo corso base non sono eh, presenti. Ma eh, serve comunque, eh, te lo dico appunto per cultura tua personale, serve comunque per andare a, a inserire all'interno dei nostri progetti tutte una serie di ulteriori database, dei eh, TGO database, database spaziali, che contengono al loro interno dei dati, dei dataset cartografici. C'è il menu web, in cui poi è possibile andare a utilizzare alcune, ehm, alcuni plugin, alcune ulteriori ehm, attività che sono improntate al web, il menu processing, in cui c'è ad esempio la toolbox bar, che è questo pannello eh, laterale che io... Uh, preferisco avere sempre qui in evidenza in cui ci sono una serie di uh, geo-algoritmi che uh, alcuni utilizzeremo durante il corso altri invece prevedono conoscenze ancora più approfondite e poi c'è il classico menu di help con ad esempio con l'about è possibile vedere la versione di uh, QGIS uh, installata e uh, tutta un'ulteriore serie di uh, informazioni comprese ad esempio i, i, donors, i donatori che uh, ti invito Uh, di andare praticamente a, uh, a vedere perché uh, è importante capire quante persone donano uh, questo progetto per uh, far sì che venga sempre sviluppato e migliorato con il tempo